A tutti, eh, grazie a tutti, grazie al dottor Platella, ma grazie soprattutto alle figure politiche che oggi sono la parte dell'assicurazione di tutti quelli che cioè ci e che hanno portato questa sfida. Sicuramente eh, l'associazione e eh, la comunità produttore dell'assicurazione di Mato, ma soprattutto, si attivano attivamente per, per trasformare quelle assicurazioni. La sostenibilità del lending partiamo dal presupposto progetto posto che combinano ormai avuto un approccio ideologico al contrario, nel senso non si opposta alla transessa ideologica, ma anzi i cristiani ha dimostrato essere un ente di nel raccontare la, la sostenibilità per le stili del futuro. Già dal 2014 si continua eh, a incominciare a raccogliere tutti i progetti di sostenibilità da parte dell'impresa del settore, non vogliamo di essere un sito web, che hanno messo qua a disposizione degli strutturi che, che si sarebbero interfacciate con il nostro settore. Nel 2019 è stato un importantissimo progetto che si chiama re che ha cercato di perire a un momento reale come quello della Direttiva Fugli, dico tramite perché per il nostro settore è stato messo, messo, messo eh, creando un'opportunità, eh, creando un sistema di raccolta dei rifiuti, un sistema di... Eh, condomini circolari che andasse a premiare la materia prima. Eh, l'ha fatto sull'interno, l'ha fatto sull'interno l'ha fatto sul vento. Andando a incendiare il recino, eh, piuttosto invece devo un prodotto che eh, pare essere un'icollezza dotecariana. sono adeguati prontamente alle nuove categorie di classe di del FUNA, no? e questo ovviamente l'hanno fatto un'altra per incontrare l'ambiente, per condividere le fermarli più efficienti, così soliti, e per quindi andare incontro a questa sfida. Per quanto riguarda il settore del di, di, prodotto alimentare, anche ad incontro alle esigenze del mercato, ovviamente prodotti biologici, rossolubiali, comunque è un'altra mercato. A cercare di individuare e di progettare che è il eh, di questa conversazione. I scopi sicuramente ci hanno molto preoccupato perché ci siamo visti dall'alto, io ho partecipato in prima insieme all'analisi all della prima mostra che abbiamo ricevuto da me senza stati non morti. e siamo stati due morti. Però se che concessioni pubbliche nel nostro settore, che esaminano circa il 18% dei nostri domini, e ovviamente pensate in gran parte di questo tipo di economia eh, eh, eh, che è passata in stabilizzazione. Non di se questi risultati in panini, o anche nell'ultima stesura che c'è stata fatta, dovessero ricevere questi titoli, ma la pubblica amministrazione dei settori, si è messo in un ottimo periodo una tendenza ad andare a deserto con l'Italia e personalmente a parlo di più, non del pubblico ma anche del privato, del consumatore, del pubblico e dell'amministrazione che si trova in a fronte di magari andata in deserta, inevitabilmente ne percepiscono i disagi. Per tutti Il tema specifico di oggi ma che sicuramente si chiama eh, meglio. Qua si rileva anche il solito, come diceva anche il Presidente, sono spesso volentieri formati, anche il risalto fuori in aria, non lo chiamano. Limiti, sui prodotti, sulla tipologia di distruzione da installare, sul clima da curare, sul prezzo da curare, ma non in maniera contenuta negli stessi prezzi, su prodotti biologici e su prodotti tradizionali, è vero che si ha la mità delle nostre operazioni, invece credo che eh, conoscere il settore e soprattutto eh, gestire il mondo personale e il rischio di difesa, ma non si ha niente di più che del tempo del decreto, del normativo, ma comunque è un campo che si consente di esprimere. La nostra cosa sta, credo che i bambini di gara dovrebbero essere più orientati a favorire l'utilizzazione dei consumi, l'utilizzazione dei messaggi, passaggi, l'ottimizzazione il servizio. Mettere intanto tutti gli aspetti tecnici del cioè, modo di chiedere però il vantaggio del servizio e quindi senza andare poi a penalizzare. Se quanto è gamma, io vi so, ho visto la prima eh, stesura e veniva prodotto quella richiesta di erogare quante a passare per 50 gradi. E questo è un fatto che ha, ha fatto la stesura, che ha fatto quel documento, non conosce il nostro settore, perché tutti una domanda a non può in Italia, se una tassina non non cazzo. Allora, un capitolo eh, su, su, su, sulle sannabilità della domanda, perché poi per un profondo noi certificare il contenitore, non so come potremmo certificare al contenuto, dove lo offriamo, quindi dovremmo forse farci malevare la responsabilità di cui mi viene arrivato dal distributore, ma solo a causa del contenitore. Ma soprattutto questo viene spinto il che di far parlare servizio flusso di di eh, nel diagramma eh, di flusso di, eh, cosa è troppo rimasta cosa che una è troppi nel modo di situazione ancora spostamento delle tecniche termini di di di di di di di di di di di di di che di di di di di di di di di di che di di di di di di C è concepibile perché il nostro settore può cambiare, ha in questi anni e potersi adattare eh, alle nuove sfide, ma non può farlo oggi e domani e soprattutto non può farlo di questo decisivo di approccio. Noi allora, appunto noi troviamo la nostra estrema disponibilità a partecipare a tutti i tavoli eh, che servono per